Con questo video tutorial prendiamo in esame un ulteriore capitolo della comunicazione inclusiva il settore è quello dei video i video vengono a essere fruiti attraverso due canali sensoriali che sono la vista e l'udito e la domanda è come possiamo rendere fruibile un video a chi non sente per ehm, consentire questa fruizione più completa, YouTube e tanti altri ambienti di fruizione e di gestione dei video hanno la possibilità di gestire la cosiddetta sottotitolazione. In pratica nel momento in cui uno parla scorre sotto nel video no, il testo, così chi non sente può ugualmente seguire la traccia del discorso. Peraltro questa modalità ha delle interessantissime implicazioni didattiche proprio perché il linguaggio parlato e il linguaggio scritto hanno spesso delle grammatiche differenti e per cui nel momento in cui si traduce uno scritto, anzi scusate un parlato, non occorre andare a riportare parola per parola ma una opportuna sintesi che dia eh, bene il senso di quello che viene detto naturalmente molto fedele, il più fedele possibile ma non identica Teniamo anche conto del fatto che il tempo della lettura non è uguale al tempo dell'ascolto e quindi necessariamente a volte sono necessarie alcune eh, piccole riformulazioni della frase anche in caso delle piccole incertezze linguistiche o altro. Inoltre, sempre in termini di accessibilità, c'è un altro consiglio che è quello di non parlare troppo velocemente in modo che chi ascolta, abbia o, o ha problemi di udito, riesca più facilmente a distinguere le parole pronunciate. E anche la sottotitolazione, in questo caso, viene agevolata. Bene, vediamo cosa si può fare, ad esempio, prendendo in esame il mio ultimo video, comunicazione inclusiva nei social da immagine a testo. Bene, per fare questo occorre utilizzare una diciamo, funzione che è modifica eh, video. Cliccando su modifica guida, guida, video scusate, andate in altre opzioni e vedete che qua noi abbiamo i sottotitoli. In particolare noi possiamo o caricare dei sottotitoli che magari abbiamo realizzato con un programma eh, esterno, benché integrato con YouTube, un eh, programma eccellente per sottotitolare, è Amara.org che può anche consentire attraverso una serie di funzionalità aggiuntive di eseguire le stesse operazioni però in un altro ambiente. Qui andiamo italiano traduzione fornita da YouTube in automatico e, e clicchiamo su modifica nella versione classica di YouTube. Vedete che si apre in questo caso questa schermata, cliccare su modifica, e poi vedete che in automatico noi abbiamo il testo che è stato prodotto automaticamente dalla sottotitolazione, ripeto, automatica del programma, che però non è esente da errori. Notiamo una cosa anche molto interessante, sulla sinistra abbiamo la cronologia e sulla cronologia o perlomeno la temporizzazione, sulla destra abbiamo il testo. Noi abbiamo la possibilità poi una volta che siamo su queste parti editabili di modificare qualcosa. Con il tasto riproduci vedete che ritrovate il testo, qui va bene, ecco questo c'è un errore scander di testo che invece era scanner o scansione di testo, anzi si chiamava esattamente scansione di testo, adesso vado un po' a memoria, magari il nome dell'app è diverso, OCR tra parentesi. Vedete che questi cambiamenti voi riuscite a farli in tempo reale, con la possibilità poi di vedere immediatamente la riproduzione che ci può venire utile per andare a riconoscere del testo. Anche questa è una cosa molto interessante. Nel momento in cui uno si ascolta, ed è questa un'altra azione di cura della parola, della comunicazione verso le persone che consiglio di fare, eh, si trova di fronte anche alle proprie incertezze comunicative, quindi ha la possibilità anche di migliorare il proprio modo di parlare con gli studenti, con le persone, controllando ad esempio alcuni aspetti gergali. Ad esempio, proprio facendo questi video tutorial, noto che nel mio intercalare utilizzo molto andare a, che chiaramente è un'espressione linguistica che può andare bene nel linguaggio parlato, no? è difficile poi togliere delle cattive abitudini, ma nel linguaggio scritto è un'espressione un pochettino esagerata. Allora, scansione di testo che ci può venire utile per riconoscere, no? mentre che noi andiamo... A fare la sottotitolazione possiamo anche andare a fare quelle piccole modifiche del testo che naturalmente non danno ragione del rapporto uno a uno parlato scritto ma che io comunque consiglio e magari altri la pensano diversamente con un occhio più rivolto alla persona che non sente e ha diritto di avere a disposizione un testo il più possibile significativo, e quindi poi si va avanti, no? Vedete cliccando. Io sento anche adesso, forse voi non sentite perché sentite la mia voce. In un'immagine capita spesso del condividere, ad esempio, negli ambienti social dei brani particolarmente interessanti. Poi qua ci fermiamo, no? Faccio, metto in pausa. Magari qua non so, metto un punto per dare un pochettino di fiato. A chi legge che eh, magari, soprattutto se uno non parla troppo lentamente, parla troppo velocemente, non riesce a leggere tutto e quindi a me viene anche un po' da abbreviare. Ripeto perché tra la stretta correlazione tra il parlato e il sottotitolato, io faccio una scelta e la mia scelta è di avere più attenzione nei confronti di chi, magari, ha una disabilità. No? Che è quindi, dire privilegio l'attenzione alla parola sottotitolata rispetto a quella strettamente pronunciata questo peraltro lo ripeto ancora diventa un'operazione con un grande secondo me anche impatto didattico e poi proseguo e vado avanti prestando anche cura attenzione alle persone ecco poi Volendo andare più nello specifico posso anche fare dei passaggi ancora più fini, ad esempio, e qui naturalmente il discorso si fa ricchissimo, no? occorre farlo facendo, eh, farlo facendo prestando anche cura, eh, occorre farlo. Io qui tolgo no? prestando, cioè, tolgo le locuzioni linguistiche esagerate. No? Potrei anche togliere di più, ma non voglio esagerare alle persone, ecco, non e poi vedenti, vedete che va poi nella schermata successiva. Vediamo, Alessone, non vedenti, fermo. Dal punto di vista strettamente del significato della lettura, aver messo non in quello prima, crea un, maggiore, un po' di difficoltà di comprensione. Non crea un'attesa. E allora, un'altra attenzione verso chi legge, mi viene da dire, cancello il non qua, e lo metto qua però il non viene pronunciato un po' dopo e allora posso fare un'altra cosa che è un'altra finezza che è quello di andare a cambiare qui il momento in cui viene cambiata la scritta perché vedete in questo box la, il primo numero corrisponde esattamente al secondo e al decimo da quando è partito il tutorial della scrittura no del sopra adesso non mi viene il termine poi se dovessi fare di questo la correzione taglio un po comunque il testo che viene sovrascritto viene scritto sopra parte 26 secondi 16 decimi dopo e quindi faccio in modo che non vedente sia subito magari questo lo faccio finire al 26 8 se io mettessi una 268 no perché non deve essere successivo 26 6 26, 5. un tempo di distanza tra questi due momenti non so, un 26 0 26 6, per 6 decimi non apparirebbe la scritta facciamolo come prova e poi dopo lo mettiamo giusto vedete cosa capita D. velità? ecco se dovevo farlo mostrandolo prima mi scuso vedete che c'è un momento di pausa, ecco poi si prosegue e si va con pubblica modifiche a questo punto voi avete modificato i vostri sottotitoli che vengono quindi a essere ripresi nel testo nel momento in cui fate la visione con i sottotitoli presenti. Per fare questo e vederli si deve cliccare in corrispondenza dell'icone sottotitoli. Ultima cosa, tutto questo può essere poi scaricato. Scaricare, lo vediamo adesso su YouTube Studio, i sottotitoli, sempre ritornando sul nostro video, per fare questo ritorno un attimo sul mio canale, e ritorno in modifica video, altre opzioni una volta che avete terminato voi li potete scaricare andando vediamo dove su traduzione fornita da te perché è stata la piccola modifica che ho fatto scarica questo file è un file in estensione sbv che può essere aperto ad esempio da eh, programmi residenti nel computer mi sembra WordPad cosa vuol dire dal punto di vista del riutilizzo della risorsa che avete a disposizione un file di testo che contiene tutta una serie di informazioni che sono ad esempio la temporizzazione con il testo bene, tolta la temporizzazione diventa un materiale aggiuntivo, cioè quello che era stato un video con i sottotitoli, diventa anche un documento di testo che potete inserire in un altro documento. Con questo ho terminato.